Grazie Presidente. Allora, eh, Io eh, ho sottoscritto questa mozione non perché eh, l'assessorato la, eh, e il Comune non stiano ponendo in essere tutte eh, le, eh, eh, diciamo, le opportune accortezze per il piano freddo, anzi io so che eh, si, sta, eh, si sta prodigando l'assessora per ampliare il piano freddo e sta contemplando anche la possibilità delle palestre scolastiche. Tuttavia esiste un, un grave problema eh, perché noi eh, stiamo tentando comunque eh, di decentrare i posti per l'accoglienza anche per poter poi dare un'accoglienza eh, anche più capillare a queste persone. Però purtroppo eh, nonostante eh, le temperature siano rigide, ma non rigide come quelle degli anni passati, eh, vediamo eh, che ci sono comunque delle persone che a causa del freddo perdono la vita. Allora l'apertura delle stazioni non è una situazione ottimale, non è una situazione ottimale per, solo per un motivo, perché poi arrivati a, a una certa ora del mattino in cui le, le temperature sono ancora gelide, ovviamente eh, per poter ripristinare il flusso dei passeggeri eh, questi, eh, queste postazioni devono essere liberate, quindi le persone che durante la notte hanno avuto riparo magari alle 5, alle 6 o alle 7 di mattina devono comunque abbandonarle e fa ancora molto freddo. Però eh, c'è eh, una cosa che non dobbiamo trascurare, e cioè il fatto che molte di queste persone sono stanziali e anche se noi cerchiamo di eh, diluirle sul territorio romano queste accoglienze, eh, loro tendono a voler stanziare e stanziano in genere eh, in prossimità delle, delle stazioni. Quindi eh, non riuscendo a spostarli a volte da altre parti, sicuramente aprendo le stazioni noi potremmo offrire loro un riparo che forse a un'ora un molto presto della mattina devono abbandonare, comunque l'idea viene arrivato, arrivato per eh, la maggior parte delle, delle ore della notte. E quindi eh, io eh, l'ho sottoscritta e credo che sia un'ottima soluzione e per questo io la voterò positivamente. Grazie Presidente.